nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino green life, per quanto riguarda il filato ne ho utilizzato uno che non ho mai lavorato in vita mia e si tratta del filato dell'adrian bull linea imperatore che è questo gomitolone che vedete da 200 grammi che misura 400 metri per poter realizzare questo maglioncino io ho utilizzato due gomitoloni lavorando con un centro numero 5 vi dico già che per una taglia M vi occorrono 3 gomitoli per una taglia L anche con 3 gomitoli Ce la fate perché una taglia M ne utilizzerà metà, quindi una taglia L con tre gomitoli ce la fa. Questo, se però la volete aderente al corpo, se invece taglia L mi riferisco sempre la volete più larga, allora in questo caso vi consiglio di andare ad acquistare quattro gomitoli in modo tale da stare più tranquille. E con quello che vi avanza, potete comunque fare una pashmina da abbinarci o anche un bel cappello, quindi potete gestire con quello che vi rimane cosa fare per poter um, rendere il vostro outfit completo, se così vogliamo dire come sempre vi lascio il link in descrizione del mio sito filati Elsa da cui potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori ve ne mostro altri due che sono questo bellissimo viola e anche il bellissimo ottanio che non passa mai di moda anche se quest'anno il colore che va di più è il verde oltre a questo verde troverete anche il verde più scuro però poi ci sono colori come il rosa antico, il giallo il rosa, ehm, l'azzurro se mi ricordo bene, il bianco il nero, quindi veramente ci sono tantissimi colori con cui potervi svegliare per poter fare questa creazione vi dico inoltre che nel sito troverete anche dei filati in offerta tra cui anche un filato che se volete fare questa maglia um, nei, nei colori sfumati ve lo straconsiglio ed è questo vedete il gomitolone sempre della diambul linea scusate al contrario margherita ci sono anche qui diversi colori io adoro questo infatti è un colore che utilizzerò uh, presto per fare una creazione è un filato abbastanza doppio infatti lo potete lavorare anche con il 6 quindi è perfetto per creare appunto questo maglioncino se lo volete nella versione sfumata anche in questo caso vedete già quella si non ci sono altri colori ma comunque in totale ci sono uh, 5 colori se lo volete sfumato con un um, filato comunque doppio uh, quindi vi, e vi ricordo che il margherita è uno di questi um, filati appunto che trovate in offerta sul sito uh, inoltre ho fatto anche un piccolo ritocco alla, uh, per quanto riguarda le spese di spedizioni ripassando uh, quelle là uh, da 5,90 a 4,90 euro quindi potete andare a dare un'occhiata per rendervi un po' idea di piccoli miglioramenti che man mano vado a fare col passare del tempo detto ciò, poi torniamo a parlare della creazione, altrimenti poi il video viene lunghissimo per quanto riguarda la creazione questa volta andiamo a lavorare in maniera diversa dal solito, andiamo a realizzare sempre due rettangoli, ma vi ricordate che io solitamente i due rettangoli li uso per creare le maniche e la parte qui in alto e dietro della maglia questa volta i due rettangoli invece servono per creare la lavorazione avanti e dietro sono due rettangoli che partono dalla vita e vanno fin dietro questi due rettangoli, io nel video vi spiego quante catenelle mette e quanti motivi ho lavorato, vanno poi cuciti insieme qui per creare lo scollo, io ho preferito fare uno scollo profondo, tanto potrei usare questa maglia anche in inverno con sotto un bel lupetto che sapete che io li adoro. E invece dietro l'ho fatto molto più accollata, voi naturalmente potete decidere di farla più chiusa la maglia, non è assolutamente un problema se andate a cucire di più rispetto a me per avere il collo più chiuso. E si va a cucire poi anche di lato in modo tale poi una volta fatto questo di andare a lavorare le maniche le maniche le ho fatto un po' effetto non tantissimo, in modo tale da permettere comunque di indossare sopra anche un giubbino o un cappotto senza che poi ci sentiamo che le maniche del giubbino stringano troppo quelle del maglioncino quindi sono maglie, sono delle maniche larghe con un polsino ma non larghissime una volta fatte anche le maniche e il polsino sono andata a lavorare la parte di sotto per allungare appunto la maglia eh, naturalmente voi potete farla anche più lunga, non è un problema però per una taglia S se comprate due gomitoli vi dico già che è più lunga, non riuscite a farla perché a me mi era avanzato veramente poco di filato. Sfermo restando che questa volta non è tanto la, la, la, la lavorazione, mi riferisco un attimo perché la mia taglia uh, in... Um, ehm, eh, diciamo che la lavorazione è in altezza quindi se siete più bassi di me se avete la, il corpo più basso di me in questo caso magari dovete fare meno catenelle per fare i due rettangoli e quindi poi avete più filato per fare la parte di sotto o anche le maniche eh, tenete presente che io ho delle braccia molto lunghe eh, per una taglia S quindi va a finire che avendo le braccia più corte ha ah, più filato poi da utilizzare per la parte di sotto quindi dovete un po' aggiustarvi voi quanti, eh, capire eh, una volta finite eh, le, le parti dei due rettangoli e una manica se sarete in grado di fare la, manica più, la maglia più lunga però secondo me se non siete alte con le braccia lunghe come le mie se avete uh, la mia stessa taglia potete comunque fare la maglia un po' più lunga anche se questa lunghezza per me è perfetta detto ciò eh, la lavorazione comunque che ho scelto il motivo che ho scelto è molto semplice sono due giri che vanno sempre ripetuti ho deciso di optare per una lavorazione semplice quindi per un punto semplice per dare più risalto al modello quindi non fare una cosa troppo complicata come punto in modo tale da far risaltare proprio il modello perché è un modello che mi piace tantissimo e che penso che vi riproporrò per l'inverno anche in versione un po' diversa nel senso che ho intenzione di fare un vestito quindi avremo la parte di sopra un po' scollata sempre qui sui fianchi un po' stretta che poi va ad allargarsi in una gonna penso che sia una soluzione giusta per qualsiasi tipo di taglia che abbiamo mi sto divulgando troppo, quindi eh, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando ehm, un con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare Sferuzzare oppure mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccio e vi ricordo sempre di mandarmi le vostre creazioni anche se usate un filato diverso da quelli che vendo io sapete che a me piace tantissimo quando mi mandate le foto delle creazioni che fate anche se non state utilizzando i miei film per me va benissimo mi piace comunque vedervi indosso con le mie creazioni detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato Imperatore dell'Adrian Bull, che è questo gomitolone da 200 grammi, e ho scelto questo color verde um, erba. Ma ci sono nel sito tantissimi colori: abbiamo il viola, che ve lo faccio anche vedere, questo qui anche se sembra blu nella telecamera, ma vi assicuro che è un viola. C'è anche il colore ottaneo, il colore giallo, il colore nero. Veramente potete scegliere tra diversi colori per cui realizzare la vostra maglia. Detto ciò, per realizzare la nostra maglia, noi partiremo nel creare due rettangoli che vanno dal davanti della eh, dal davanti quindi dalla vita, e si vanno fino all'indietro alla stessa altezza della vita, ossia, cerco di spiegarmi meglio. Questa è l'altezza della vita. Prendete qui, questo qua. E la nostra um, il nostro uh, rettangolo deve andare indietro mettete che questa è la mia spalla quindi torno indietro e devo riavere la stessa lunghezza quindi questo in basso qui in basso è la vita questa è la spalla e dietro abbiamo la quindi la stessa altezza per avere ciò io monterò nel mio rettangolo 114 catenelle lavorando con un certo il numero 5 non vi so dire a questo punto quanti aumenti fare per le taglie perché questa volta non dipende tanto dalla taglia ma dalla vostra altezza quindi da quanto misurate dalla vita alla spalla e dalla spalla a dietro quindi mi raccomando questa volta andatevi a misurare potreste anche che vedendo il modello terminato dite no non voglio che mi arrivi invito voglio che mi arrivi più giù e poi andare a continuare la lavorazione quindi dovete mettere tante catenelle fino ad avere la lunghezza che vi serve ripeto dovete partire dalla vita del davanti. Misurarvi dalle spalle, dalla spalla scendere allo stesso punto del, eh, sul dietro che avete davanti. E io per fare ciò come vi ho detto monterò 114 catenelle e poi si andrà a lavorare in giri eh, che vanno ad aumentare l'altezza del rettangolo quindi si andrà se questo è il bordo dove solitamente qui si fa lo scalfo vedete qui diciamo che lo scalfo per la manica si lavorerà in questa maniera per creare appunto eh, la nostra maglia eh, quindi il pezzo avanti mettiamola così e il pezzo dietro si andrà a fare poi un secondo rettangolo dall'altro lato e poi andremo a cucire questi due rettangoli insieme per creare lo scollo e gli scalfi però piano piano vi farò vedere tutto quindi come vi dicevo la lavorazione si ottiene su un multiplo di 2. quindi mi raccomando quando montate le catenelle fate in modo che alla fine abbi abbiate un multiplo di 2. detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare due catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto la prima delle mie catenelle di base e vado a fare una maglia alta e vado a continuare così lavorando una maglia alta in ogni catenella quindi se io ho montato nel mio rettangolo 144 catenelle scusate 114 catenelle mi dovrò ritrovare con 114 maglie alte nel mio caso invece qui ho fatto mi sembra 20 catenelle quindi mi dovrò trovare con 20 maglie alte in questo campione quindi lavoriamo questo giro di maglie alte terminate questo giro vi farò vedere come realizzare il secondo ho realizzato quindi le mie 20 maglie, in questo caso nel campione, ma nella mia lavorazione ne andrò a fare 114, mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stra prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta quello che andrò a fare adesso lo dovrò ripetere per tutto il giro prendo il filo salto una maglia entro nella successiva e realizzo una maglia alta prendo il filo torno nella maglia alta che ho saltato vedete quindi faccio questo movimento e vado a fare una maglia alta incrociata ancora prendo il filo salto una maglia entro nella seconda e vado a fare una maglia alta Prendo il filo, torno indietro e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti. Scusate mi sembra un po' di filo. Ancora quindi salto una maglia alta, vado una successiva, realizzo una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro, entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta incrociata. Ancora, maglia alta successiva, salto una maglia, vado in quella successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro, entro nella maglia alta che ho saltato e realizzo una maglia alta incrociata. E devo fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo e poi ricominceremo dal primo giro. Sto per terminare il giro vado a fare una maglia alta nella penultima maglia alta e una maglia alta sopra la terza catenella che equivaleva nella della mia prima maglia alta del giro precedente. Ho terminato così anche il secondo giro, adesso si gira la lavorazione e si va a lavorare normalmente il primo giro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera quindi molto molto semplice e continuiamo a lavorare così per tutto il nostro primo giro quindi sono due giri che andremo sempre a ripetere e la lavorazione come vi ho detto adesso, questo pensate che qui avete il bordo, eh, cioè la nella fine della vostra spalla, andiamo a lavorare oppure anche da questo lato perché poi in realtà noi andremo a cucire dall'altro lato però per farvi capire, qui è dove finisce la nostra spalla, noi andremo a lavorare verso l'interno eh, per poter arrivare all'altezza quindi del collo eh, o diciamo a metà della vostro, del vostro torace al centro dove solitamente c'è cioè la, la cerniera per chiudere uh, i giubbini le maglie così mi capite meglio quanto dobbiamo andare a lavorare detto ciò io adesso andrò a fare il rettangolo vi dirò quanti giri ho fatto mi raccomando se siete una taglia m o l sicuramente dovete andare a fare più giri rispetto a me si farà un secondo rettangolo uguale poi vi farò vedere come andare a cucire insieme ho terminato i due ehm, rettangoli ho lavorato i due giri per sei volte ripetendo poi il primo giro del motivo, quindi il primo giro di maglie alte. Una volta fatto questi due rettangoli li ho piegati in, ehm, facendo combaciare i lati più corti, quindi uno da questo lato e uno da questo lato e sono andata a cucirli insieme. Mi raccomando, quando andate a piegare in due i due rettangoli, li avvicinate, fate in modo che il primo giro di maglie alte sia quello centrale vedete io al primo giro di maglie alte quindi qui dove avevo le catenelle da questa parte da quest'altro lato e sono andata a cucire dietro per circa 30 centimetri quindi dal basso sono andata a cucire 30 centimetri mentre di lato sono andata a cucire per poter creare le, le maniche per 33 cm, sia da questa parte da quest'altra parte avanti cucirò un po di meno penso intorno ai 27 centimetri per avere la scollatura più bassa quindi ripeto io ho fatto i due rettangoli ho ripetuto i due giri per sei volte e sono andata a ripetere poi il primo giro. Ho piegato i due rettangoli da questa uno da questa parte, una da questa parte, li ho fatti combaciare, facendo in modo che le catenelle venissero al centro e sono andata a cucire qui 30, però se voi volete poter cucire di più, nei lati 33. Avanti cucirò per circa 27 centimetri Mi raccomando, come larghezza, io alla fine ogni mio rettangolo era alto, quindi in questo caso significa largo circa 16 17 centimetri per una taglia m secondo me dovete andare a fare almeno altri due giri in più sia da questo lato che da quest'altro lato quindi per i due rettangoli dovete andare a lavorare per altri due motivi in più rispetto a me mentre per una taglia l andate a lavorare anche 4 5 motivi in più prima di andare poi a fare le cuciture adesso cucirò anche davanti e poi andremo a fare le maniche allora, per realizzare la manica, una cosa che non vi ho detto quando andate a cucire, fate in modo di terminare la cucitura quando vi inizia un uh, le maglie alte dove sopra andare a fare la, il nostro um, uh, le due maglie incrociate. Nel senso, vedete qui noi abbiamo le maglie incrociate e qui abbiamo le due maglie alte in corrispondenza. Non terminate la cucitura qui dove poi vi rimane una maglia alta singola, ma dovete fare in modo che vi rimangano libere le due maglie alte in corrispondenza della maglia alta incrociata perché noi adesso che andremo a lavorare ripeteremo sempre due giri in tondo, però vedrete che ci si creeranno comunque queste. Scusate, dicevo che si fanno quindi queste strisce. Vedete le strisce in questa maniera eh, di ehm, maglie alte incrociate quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro intorno allo scalfo come vi dicevo io ho lasciato libere le due maglie alte sopra la maglia alta incrociata quindi questa è anche la stata parte non entro nella prima ma entro nella seconda e vado a fare le mie prime 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta prendo il filo vado indietro sulla maglia alta che ho lasciato libera e vado a fare una maglia alta incrociata e continuo così per tutto il giro: salto una maglia, vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, torno indietro nella maglia alta precedente, vado a fare una maglia alta incrociata. Quindi i giri sono sempre gli stessi. Vi farò vedere come terminare, come iniziare. Poi il secondo giro: quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare dall'altra parte. Allora, sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia incrociate, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Vedete che qui si crea un piccolo foro, per poterlo togliere, dopo riandremo andate a cucire unendo così qui sotto per cucire appunto ed evitare il buchetto altrimenti se non vi interessa perché tanto si vede so è sotto al braccio perché quindi questo è sotto al braccio potete lasciarlo in questa maniera altrimenti prendete a e filo e chiudete il buco in chiudendo le due maglie alte vicino detto ciò andiamo a fare il nostro secondo giro che è semplicissimo perché è quello dove dobbiamo fare tutte le maglie alte quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta E continuiamo a lavorare in questa maniera per tutto il secondo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il nostro primo giro e poi continueremo a lavorare questi due giri fin quasi all'altezza del polso poi vi farò vedere come andare a stringere la lavorazione e realizzare così un semplice polsino quindi continuo a lavorare in questa maniera terminerò vi farò vedere come si rinizia da capo Sto terminando anche il secondo giro, vedete ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Dobbiamo rifare il primo giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la maglia alta successiva e vado a fare le mie 3 catenelle, prendo il filo, vado nella maglia alta che ho saltato e vado a fare una maglia alta incrociata. E di nuovo vado a fare una mente il mio giro. Salto una maglia, vado a fare una maglia alta, prendo il filo, torno indietro e faccio una maglia alta. Come vi ho detto, io adesso continuerò così per tutto il giro e poi vi farò vedere come andare a fare un polsino. Quindi, naturalmente, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Faremo anche l'altra manica, e poi andremo a lavorare la parte di sotto della nostra maglietta dunque ho ripetuto i miei due giri dallo scalfo fin quasi al polso per 16 volte quindi 16 volte abbiamo ripetuto il giro con le maglie incrociate e il giro con le maglie alte adesso andiamo a creare il polso e io lavorerò in questa maniera devo andare a stringere tantissimo quindi lavorerò due maglie insieme quindi andiamo a fare le prime due catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Scusato, ho fatto una maglia alta normale, quindi un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. E di nuovo, vado alla maglia alta successiva e realizzo la maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Ancora Vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, continuo così per tutto il mio giro, sto terminando il giro. Vado dove ho le prime due maglie alte chiuse insieme, e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vado a fare una maglia bassa sopra ognuna delle due maglie alte chiuse insieme, quindi 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia alta ancora vado una maglia delle due maglie alte successive realizzo una maglia alta vado dove ho le due maglie alte successive realizzo un'altra maglia alta e continuo così per tutto il mio giro In modo tale vedete che stiamo stringendo per avere il polsino Sto terminando anche questo giro di maglie alte, quindi delle maglie alte, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima adesso continuerò a fare dei semplici giri di maglie alte fino ad arrivare alla fine del polso e vi dirò quante volte ho ripetuto il giro quindi non faccio più nessuna di diminuzione perché come vedete la manica si è chiusa parecchio se voi invece cioè, dovete fare qualche altra diminuzione andate a unire sempre due maglie alte insieme nei prossimi giri fino ad arrivare quindi alla fine del polso e io come vi ho detto vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo una volta finita anche la seconda manica andremo a lavorare la parte di sotto della nostra maglia ok alla fine ho fatto 5 giri di maglie alte e per me il polsino è terminato quindi adesso possiamo andarci a occupare della parte di sotto della maglia allora quindi riprendiamo la lavorazione del sotto della maglia andremo a lavorare sempre con l'uncinetto del 5 faremo sempre lo stesso punto quindi mi raccomando agganciamoci sotto e adesso dovremo andare a fare un giro di maglie alte ricordandoci sempre di avere un numero pari perché noi siamo, abbiamo lavorato questo motivo sul numero pari perché vi ricordate il multiplo di 2, quindi abbiamo un numero pari quindi io mi aggancio qui di lato dove ho una maglia alta orizzontale e vado a fare la mia prima maglia alta mi raccomando se dovete aumentare cioè se dovete allargare la maglia perché non volete che vi stringa sui fianchi regolatevi bene quando andate a fare lavorazione quindi casomai dove avete delle maglie alte orizzontali invece di fare una maglia alta sola ne fate due in modo tale da andare ad allargare la lavorazione dipende sempre da quanto dovete allargarla io non la devo allargare perché tanto mi si allargerà già un pochettino andando a fare questo giro quindi non ho bisogno di fare aumenti però mi raccomando contatevi le maglie alte fate in modo che quando si arriva alla fine del giro voi abbiate un numero multiplo di un numero pari quindi scusatemi un multiplo di due quindi un, multiplo, un numero pari quindi vado dove ho um, uh, la, le, il, il foro piccolo dove si uniscono le due maglie alte orizzontali vado a fare una maglia alta vado dove ho la maglia alta orizzontale vado a fare un'altra maglia alta nel frattempo, sto prendendo i, i fili di sotto in modo da nascondere quello che resta poi tagliare e continuo quindi così come vi ho detto per tutto il giro andando a contare le mie maglie alte per essere sicura di star facendo un numero pari di maglie alte e poi andremo a fare il secondo giro la lavorazione è come quello delle maniche però vi farò rivedere anche come fare il secondo giro in modo tale che siete più tranquille di non sbagliare e quindi continuiamo la lavorazione in questa maniera Sto terminando quindi il primo giro, vado a fare una maglia bassissima dove ho la terza catenella e adesso dobbiamo andare a fare il secondo giro che è il giro delle maglie incrociate, quindi con una maglia bassissima ci portiamo dove abbiamo la maglia alta successiva e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, torniamo indietro, entriamo nella maglia alta che abbiamo saltato e andiamo a fare una maglia alta. E adesso continuiamo la lavorazione quindi si salta una maglia si entra nella successiva e si fa una maglia alta si prende il filo si torna indietro e si fa un'altra maglia alta continuiamo così quindi per tutto il giro e poi ricominciamo dal primo io eh, non so ancora quanti giri lavorerò dovrei finire il secondo gomitolone perché questo è il secondo gomitolone quindi penso che lavorerò finché non lo finisco però se vedo che poi diventa troppo lungo allora mi fermerò un po prima comunque vi farò sapere alla fine quanti giri sono andata a ripetere allora ho finito anche la parte di sotto ho ripetuto il giri per tre volte una due tre terminando poi con il giro di maglie alte questo per poter avere comunque la lavorazione bella ferma però volendo potete fare anche un giro di maglie basse se la volete che non si allarghi per me va benissimo così perché comunque ho usato l'uncinetto 5 quindi ho stretto con la lavorazione tutta la lavorazione tutta la maglia quindi non ho bisogno di andare a fare un giro di maglie basse però mi è poi avanzato un del filo che conserverò in caso contrario se vedrò che col passare del tempo mi si va ad allargare un po andrò a fare un giro di maglie basse per stringere la lavorazione sotto quindi la nostra maglia è terminata